è bella Tony, dici giù, giù a cosa sto martello? o oh, smart, tua sorella Patrizia, si mette nero ve con martello te capito? si vende lo smart, a velo hai capito? mi spazzate le cosce a correre ma qui a mo' sorpresa là eh. oh no, signori che sorpresa non voglio affugare ma. Ma voglio affugare a Scusate! Buonasera! Ma, no, ma, ma io faccio da qua alle 11 di sera, in casa nostra si mangia! A capito? Perché non gli è da stare a fuoco Ma tutta Napoli non ha mai sentito delle sue emozioni, le emozioni alla scapece! Assurdo! Ma spaghetti la puttanesca, sono i zucchini! Ma lasci perdere, si vive di affetto, di sentimenti, di emozioni, le ma forti emozioni... Che se le carissimi si vive solo se si mangia, se non si mangia, non si vive pure si ha ricetta capito? e poi lui ti guarda la morta e l'emozione tra poco arriverà in casa scapesce attraverso quel telefono che è lì accanto a lei lo guardi. quando arrivato lui è un'emozione lo, lo, lo guardi, guardi lo guardi quel telefono eh, guardi tra so sue emozioni dall'altra parte potrebbe esserci salvatore no potrebbe, già ci stai, voi lo stavi, quindi voi ti... chiamate occupate oh, la capa di chiacchiere e poi ci richiama a me e chi lo vuole ma parliamo di Salvatore, questo eroe, questo uomo qualunque, questo uomo per bene che un giorno di vent'anni fa era Natale, si ricorda se una scapece lei era con lui? È Natale. Nevicava, una, una neve densa, ma, fitta, ma, ma visto una visto neve così? infinita, Napoli coperta da 10 metri di neve, si ricordi? 10 metri di neve, vista e proprio. Chi ne manca a corti da un pezzo, fa 10 metri lei, di neve! E, e lei facevano... E lei assunta a scapece, affrontando le valanghe, la... con il suo San Bernardo! Ma che c'è il giumito San Bernardo! Mi dai a San visto la di San Bernardo! Lei accompagnò Salvatore al porto che intanto era diventato una lastra di ghiaccio. Ghiaccio, una al porto, al porto che era una lastra di ghiaccio, si ricorda? La lastra, ma lastra, guardi, non ho ghiaccio guardi gli spaghetti, guardi gli spaghetti guardi... Prende il telefono, c'è Salvatore signori che sorpresa, Salvatore è lì al telefono guardate, 5 minuti, me lo fa cosci no, il oh, satellite non può aspettare me lo bevo, su spaghetti! no, il satellite non può aspettare alzi la cornetta, c'è il suo è il, signore, uomo, il suo maritino Mannaggia. signori, che sorpresa che sorpresa, signore, che sorpresa! Pronto? Assù! Lo sapete adesso? Salvatore? Assù! Salvatore? Assù! Chi deve parlare? Non ci faccio Sono assunta! Assù! Sono salvatore! Guardate! Che sorpresa! Sabato avevo pensato a Michele, Gigino, Tatini, tutto aveva pensato a fare di Salvatore. Sabato avevano pensato a fare Sabato a a sei un manzino. Oh, well. No, Sabato, sei un dico, Come mai non sei se non dice qualcosa che non siamo? <ride> Ormai è diventato un punto fisso. E che creature stanno a bocca? stanno tutti e otto bene, stai tranquillo Dio. un essere otto? si mangiassero stessero meglio ma visto che facciamo le sorprese non buttimo, Ma mangiare mangiamo a sorpresa, noi, è capito? a sorpresa mangiamo, una volta sì e una volta no? assoluto ma Gennarino Mastrasci ho un bagnello lì Gennarino Mastrasci? dimmi una ma, cosa, ma... come stai? ui, chi l'è morto? Andando a fare? no Sì, sa no Sì, scappato. no sì, allora lo scema è morto, si è ricettato passa inutile lo vedo però no, c'è un'aria di no un scusi se è piango stavolta scusi, E piangi. piango e sto piangendo troppo eh. è fango un un bensinario come sta? Oh. Con un bagnello mio ho un bagnello tu e eh, chi è quello che vuol no si sì. no sì. No, su. Sì, sabato passo, camera, benzino freddo. Mettete tutto a mano, Scusi che piangi. Stangucci no. Sì, pure frango. O con bagnello tu. E quando tu capisci? E quanto? E quanto? Ah. Eh... Stai in coma? No! Stevi. Stevi in coma. E salvato? Eh, sabato aspetta noi cadrì torna carmè è morto no! mamma saluta che torna carmè è andato a scendere no! si sapeva tu ma tu guarda no! te compagniere tu sono morti sapeva tu ma manca manco portarci a non dici che si compagniere a me eh? ti vedrei? assurdo sapeva tu assurdo sapeva tu ma ricordi quando ti parchetti? Ecco come non mi ricordo questa cosa. Ma che bagnasse, poi lo asciughi. Poi lo asciughi. Te va a È una tazza. Dici per me, assurdo. A chi non ha la retta? Ti fa la cavegnaccia, come ti mangiare? Ma quando sa bene da San Gennaro? Non ma lei visto? Ma, ma, ma, s s vado, mi piacere c'era solo, so, però non ne fa così, le fa mettere le in lontana la gente, Non ha la retta, a chi non usciamo per schifare sorprese! Assurdo. A tavola mattito piattamente. Va bene, ci sto il prima di ce lo Ma siete, mia, siete, mamma mia, siete, mamma Sessamone! Ma come ti fa a Sabato quando non viene, non mangi siete, e peccato di Dio, capito? Posso stare a macabra, già si è mortino, mettiamo le vostre e tu la da stare là solo perché fa pregare, ma tu si sta con noi! Ecco, lasciamo fare, lasciamo fare un po' di pensare a mangiare, non è questo fatto, va bene? Sabato! Tutto! Tu tu hai, due chillate, tu che Ah! Ma ti muovi a tavolesti, tu ammo spazzati spazio chi non c'è la voglia di mostrillo, che sai? ma non c'è la mia, ma ci metto mezza fa festa, ma voglio mangiare a gusci, ma non mezzo a